Salve a tutti, eh, io sono Francesco Fusillo e ringrazio i colleghi del CTS di Roma che mi danno questo spazio perché eh, all'interno di questa mission che come operatore storico dei centri territoriali insieme ai colleghi di Roma ci siamo sempre occupati di cercare di garantire eh, strumenti tecnologici di grande accessibilità ecco io in particolare eh, mi sono preoccupato molto della ricerca sull'open source e ancora adesso nell'ambito della mia attività di formatore e anche di e stimolo alla ricerca e all'invenzione di soluzioni eh, andrò a raccontare quello che, abbiamo, che siamo riusciti a mettere eh, in campo a servizio di questa missione appunto in una scuola che grazie anche alla comunicazione alternativa riesce a parlare a molti senza escludere nessuno allora io oggi eh, parlerò eh, in pochissimo tempo degli strumenti che abbiamo sviluppato a servizio di questa missione appunto eh, già in questa prima diapositiva che ho presentato che ho preparato si vede a reward programma libero che abbiamo trasformato per renderlo più utilizzabile, Simca, l'evoluzione di Araward sul web e Sussidiare per immagini che è un portale che ho pensato per poter divulgare delle tavole ad alto livello di inclusione. E parlo anche, parlerò anche a nome di Oscar Pastrone che mi ha dato questo incarico per quel che riguarda Simca, e cercherò in brevissimo di darvi un panorama e degli elementi per poter eventualmente approfondire delle conoscenze che sicuramente non riuscirò a eh, chiarire ma tratteggiandole e dando quasi un pizzicotto di conoscenza che permetterà a voi tutti di poter, eh, se volete, andare a cercare di eh, capire meglio di cosa stiamo parlando. Ecco, queste presentazioni sono due presentazioni piccole, le lascerò agli atti, chi vorrà collegarsi toccando i link e saperne di più potrà farlo. Ecco, eh... tutto parte da Arasac. Arasac è un progetto in Spagna che ha sviluppato eh, un sistema simbolico Creative Commons che noi possiamo utilizzare, tutti possono utilizzare, ci sono anche molte app per lo smartphone e tablet gratuite che permettono questo, una in particolare è Redmi Talk e questo è sistema simbolico noi abbiamo potuto utilizzarlo negli sviluppi che racconterò. Arrowworld è il programma che hanno utilizzato loro, che hanno messo in rete e grazie a questo programma appunto Arrowworld noi possiamo utilizzare il sistema simbolico, in realtà è un piccolo elaboratore testi, come i programmi che sono molto conosciuti, che permette di eh, scrivere eh, per immagini, poi dopo eventualmente eh, catturare le stringhe, catturare le immagini, catturare quello che si vuole, plastificarle, fare dei pdf eccetera. Qui c'è il link, noi abbiamo preso questo programma che era grezzo, non permetteva alcune cose, tipo il cambiamento di parola, eh, aveva dei problemi il programma siamo riusciti con un piccolo crowdfunding eh, e un finanziamento da un CTS, mi sembra di Biella, a fare questi cambiamenti e metterlo online giusto per dire la mole dei download è intorno ai 10.000 dalla rete, questo per dire quanta gente si avvale oggi di AraWorld. È un programma facilissimo da usare, adesso ve lo faccio vedere, la casa di mamma è eh, eh, qua già ho cambiato la, la cosa, è eh, a eh, mare, l'immagine è stata cambiata come vedete basta scrivere, è chiaro, deve incontrare i pittogrammi che ci sono ma si possono mettere anche dei pittogrammi nuovi che vanno ad implementare il database residente nel pc quindi è un programma semplicissimo da usare ma un sacco di problemi il sistema simbolico è fisso nella macchina ehm, non ha una buona sintesi vocale non ha una buona esportazione in pdf però comunque si possono fare moltissime cose a reward, come dicevo è un programma residente nel pc e quindi eh, tutto quello che si fa resta nel pc si implementa aumenta le immagini aumentano i lemmi le, le parole ma resta tutto nel pc e... allora abbiamo pensato rendiamolo portabile su una chiavetta formatata t ntfs si può installare a portabile si scarica sia dal mio sito fusilomelafrancesco.it sia dal sito di sodi linux qui ci sono anche le guide come, su come funziona cliccate sulla presentazione il bello di questo portabile è che io posso replicarlo tante volte quanto mi serve per ogni ragazzino che ho e tutte le implementazioni e i cambiamenti personali restano sulla chiavetta e possono essere copiati funziona benissimo e ovviamente ci so, bisogna leggersi nelle istruzioni alcune condizioni sia legali di utilizzo eh, sia tecniche di utilizzo però comunque è uno strumento residente, è uno strumento che sta nel PC, eh, non ha una circolarità con i servizi. Questi sono i link alle eh, presentazioni che lo raccontano, come funziona. Ecco che nasce Simca, dopo una serie di riflessioni fatte con Oscar, il programmatore che ci ha seguito in questa operazione, che fa parte appunto dell'associazione Open Lab Asti, e abbiamo pensato che l'unica soluzione era andare sul web, perché il web avrebbe permesso la circolarità delle attività didattica, scuola, famiglia e anche riabilitazione, se c'è. Con un sistema che assomigliasse molto a Raword e che però superasse tutti i problemi di eh, versione, sistema operativo e che andasse su qualsiasi oggetto, dal pc al tablet allo smartphone, quello che c'è. Perché il linguaggio è un linguaggio del web. Ecco che eh, è un'applicazione web si appoggia sempre sulle stesse immagini. Eh, esporta il pdf, si sì, ha un ambiente tipografico e, e legge, legge benissimo il problema è che io mi sono posto invece da insegnante è che bisogna insegnare a scuola quindi l'accessibilità non può essere che io faccia delle cose in comunicazione eh, con le immagini e gli altri come la mettiamo Specie nella scuola dell'obbligo si può fare, si può fare ci siamo riusciti, abbiamo scommesso su questo e abbiamo inventato il sussidiario per le immagini cioè un, stiamo mettendo dentro delle tavole man mano che arrivano dai colleghi che fanno dei corsi insomma le guardiamo un pochino e, e questo è lo staff sono io Oscar e la dottoressa Zana che avrete il piacere di sentire o l'avete già sentita e cosa c'è nel sussidiario per immagini? Delle tavole comunicative, delle tavole eh, didattiche sui vari argomenti. Quindi possono fruirne bambini che hanno difficoltà complesse di comunicazione, però possiamo usarle anche in classe. Questa è una tavola fatta da un insegnante di seconda media che ha 3-4 estracomunitari, un paio di diverse, non so quanti di S.A. E quindi lei ha declinato il discorso dei colori eh, anche per immagini. E, e si è sorpresa di come si poteva comunicare questo argomento anche con le immagini. Questa invece è una tavola un po' più complessa, è sulla seta, e, mh, che fa sempre parte del sussidiare per immagini, c'è cioè un database si cerca o l'argomento o, la, o la materia. Il bello è che io posso mettere oltre le immagini eh, usando simkad in ambiente tipo però esportandolo usando una, un sistema eh, usando draw che impagina ancora meglio il pdf che esporta ma questo non è un corso sono insomma giusto per capire le tavole che posso creare come, come qua vedete c'è del testo ci sono immagini ci sono i pittogrammi eh, posso mettere addirittura dei video collegati l'esportazione è in pdf e posso anche creare il dimensionamento variabile delle immagini come vedete e quando voglio, da, voglio dare enfasi a un'immagine la ingrandisco, è come mettere il grassetto su un testo che vado a scrivere. Se voi guardate, io sposto la manina e si vede un collegamento, avete visto? È perché questo collegamento porta al web e il PDF fa partire un video, che parte nel punto in cui si vuole spiegare quella roba che c'è lì per esempio il bruco che si mangia la foglia e poi un test un test di comprensione per i ragazzi normali voglio dire per essere un po' pressapochista che hanno seguito questo argomento e che possono fare anche una verifica su quello che si fa questo è un esempio di una lezione accessibile di una seconda media per esempio che ha fatto un insegnante di tecnica e questa invece è una tavola interattiva di open board adesso io la lancio spero che vada eccola qui che è partita e praticamente in questa tavola c'è testo c'è eh, testo in, in, per immagini ci sono immagini addirittura c'è anche un video che va a spiegare adesso ve lo faccio partire il programma ha un piccolo baco che riguarda i video open board è un programma open source anche quello come vedete è scritto sia con testo sia con immagini e anche con video Se voglio farlo capire che c'è tanta acqua sulla terra, basta fare un video e farla girare lo capiamo benissimo. Bambino che sposta gli oggetti per, per andare a spiegare che ha capito. Questo va qui, questo va lì, dove si vive, si vive con l'acqua dolce. Ecco, altri video, qua il ciclo dell'acqua. Bambino mette a posto le immagini per capire che ha capito le mette nella giusta sequenza. Se ha capito le mette nella giusta, se no riguarda il video, che è questo. Vado velocissimo perché in dieci minuti dovrei spiegare un po' tutto, anzi, lo chiudo e lascio eh, le cose un po' in sospesa. Ma per dire dove si può arrivare con le, con, le, con le lezioni inclusive, guardate questo video fatto da una mia corsista. Kandinsky era un pittore, dipingeva con i colori. Per Kandinsky, i colori sono musica e sentimenti il giallo indica gioia e suono della droppa ecco questa mia corsista del um, corso di specializzazione si è cimentata nel spiegare la rappresentazione del colore di Kandinsky, che non è direi un argomento eh, disabile anzi eh, per dire una lezione inclusiva. Questo è Chenal, un ragazzino extracomunitario che ha trovato un enorme giovamento, sono dei video che si possono cliccare e vedere, sono su YouTube, e lui racconta la sua storia. In tre anni ha imparato a parlare dal singalese all'italiano, grazie alle immagini. Questa è una bambina Adam che grazie alle immagini va uno step più alto di comprensione del testo e fa matematica. Questo è Robertino che ti fa eh, il riassunto del libro per immagini. E se non ci bastano le immagini c'è un sito simboli per tutti che vi aiuta adesso andiamo a vedere cosa ci, cosa ci ha lasciato oscar eh, a proposito di simca allora oscar eh, mi ha incaricato di parlare a proposito di simca il sito di eh, eccolo qui cliccate qui andate su simca l'ambiente demo fate delle prove vedete come funziona è un programma eh, diciamo un'applicazione fantastica e mh, il gruppo che lo sviluppa l'ho già detto, è OpenLab Asti, e anzi faccio vedere, ecco, giusto per capire come funziona, appena si arriva all'ambiente di login, io entro con un login dedicato, ma chi fa gli user eh, di prova entra con un user qualsiasi, vedete è già diviso per la tipologia di ingresso, eh, vado a cercare i miei lavori, giusto per fare un esempio, così vedete velocissimamente, vado a cercare i miei lavori nella database eh, per esempio questo il computer come funziona adesso vedete questa è una cosa che ho già scritto eh, questo menu serve per scrivere eh, quindi lo so il computer eh, è eh, bello ecco vedete basta scrivere se la rete è veloce prestante il risultato c'è immediatamente si può ascoltare benissimamente il computer, il computer, vedete c'è un'evidenza, c'è un ambiente di controllo delle voci, della velocità e addirittura posso ascoltare cliccando sopra o selezionando quello che mi serve. Il computer, il computer, è un Calcolatore. Ecco per capire, poi l'ambiente type l'ambiente tipografico che permette l'esportazione in PDF. Io esporto immediatamente <coughs> in PDF e poi creo quelle tavole che avete visto posso mettere sul sussidiario per immagini. E è un programma, è fantastico perché permette veramente di esprimere eh, una potenzialità comunicativa, eh, a mio modo di vedere, immediata. Vedo nei corsi di formazione, ormai sono quasi mille gli utenti di prova e una cinquantina di comunità che lo usano, è eh, fantastico, anche perché tanti avevano usato AraWord. Come dicevo, e non mi ripeto, il sistema simbolico è quello di RASAC, L'idea è creare un'organizzazione collaborativa per gruppi perché facilita la realizzazione delle cose. Una scuola ha un suo ambiente dove ha delle immagini comuni, l'ingresso, la segreteria, le scale, il giardino, il paese... Più... E poi ha delle zone di immagini personali, quindi eh, ci si può logare su Simca con una tipologia cooperativa e collaborativa. E, e questo permette una eh, facilitazione nell'acquisizione dei database personali ma anche un usufrutto dei database personali che si implementano man mano che vengono utilizzati e si arricchiscono di significato personale perché fare la foto della scuola che è la tua scuola è ben diverso di una scuola generica oggettiva. Quindi, il fatto che stia sul web, come ha messo in luce in questa diapositiva Oscar, facilita moltissimo la circolarità didattica, scuola, terapista, ragazzino, insegnanti, famiglia che vede le cose, le ascolta, le può stampare e le può eh, come dire, condividere con il gruppo di lavoro attorno al bambino. Questo si può fare perché è sul web, perché è Creative Commons, perché non c'è bisogno di acquisire licenze, ma di implementare impegnandosi nel sistema. Quindi, eh, questo è fantastico, la didattica a distanza anche in una scuola, in ospedale, un bambino che fosse eh, per qualche motivo eh, in una degenza eh, protetta potrebbe logarsi e cooperare con la maestra, con gli insegnanti, con i genitori, non sentirsi abbandonato. Come si sostiene SINCA? Si sostiene che è un crowdfunding diffuso, grazie a Italia Linux Society, abbiamo raccolto circa 8.000 euro e a, a alcuni CTS che ci hanno dato, anche quello di Roma che ci ha dato questo spazio, un grande aiuto economico. Dico C perché è una cosa condivisa, non c'è un padrone e il nostro obiettivo è che resti sempre eh, open source e libera utilizzata da tutti. Eh, c, molti CTS, non mi ricordo quali, per cui sto zitto perché sennò qualcuno lo lascio indietro ma eh, 4-5 ci hanno già dato qualche denaro il MIUR ci ha finanziato con una significativa eh, somma, ultimamente non c'è neanche il logo perché non abbiamo avuto tempo di metterlo, ma proprio in questione di giorni, si è resa conto della forza e dell'importanza di questo eh, strumento in futuro noi speriamo che la comunità che sta attorno, che ormai è di migliaia di persone, possa finanziare con un piccolo contributo e renderla autoreferente eh, in qualche modo. Se poi c'è un finanziamento continuativo dal MIUR perché evita perché insomma bisogna presidiare anche il sito, evitare che ci siano attacchi virali e così via. E oggi Simca, solo in una fase, diciamo ancora, di prova e di rodaggio, siamo già intorno agli 860 900 progetti, 50 comunità di scuole che ci lavorano e come dicevo quasi 10.000 hanno scaricato RAWAR. per cui è una cosa molto conosciuta, Pensiamo che per aprire possa essere online in maniera definitiva su server eh, professionalmente capaci di gestire migliaia di accessi quotidiani, perché il problema di questi, di questi sistemi web è che devono avere una quantità di traffico capace di sostenere, se no uno scrive a casa aspetta due minuti che arriva a casa e crede che sia rotto, in realtà è in coda, ecco perché eh, è stato un po' rivisto il sistema, però eh, è molto molto a buon punto. So di non aver detto tutto, so di essere stato parziale, mi scuso con voi, ma credo che comunque è una sollecitazione che, in un convegno del genere, eh, viste anche la mole di persone che ci stanno seguendo nelle scuole, insegnanti e tanti ragazzini che magari non arrivano, all'ambiente all riabilitativo alla diagnostica non so, ma sono nella scuola e hanno bisogno di una facilitazione comunicativa chiamiamola così più che comunicazione aumentativa l'immagine è un potente strumento di aiuto per bambini extracomunitari bambini con problemi eh, complessi della comunicazione, ma anche non tanto complessi, ma dove l'immagine può aiutarli. Ecco, SimCar a Raw eh, si collocano in questo settore e in ambiente riabilitativo io credo che il riabilitatore potrà farne quello che vuole usando questo strumento con la flessibilità professionale che eh, è in grado di utilizzare, magari non sul web, eh, sulla carta o come vuole lui. È gratuito e noi vogliamo che resti così eh, anche per il futuro, anche perché le immagini che usa sono rilasciate con quella eh, licenza lì. Francesco Fusillo, eh, per questa piccola guida, eh, credo anche molto artigiana e fatta in qualche modo, ma però credo di aver lasciato lo stesso delle informazioni che chi vorrà approfondire potrà farlo. Vi ringrazio dell'ascolto, scusate la velocità. E buon proseguimento di convegno, che dal titolo e dai contenuti e dalle presenze sto vedendo che deve essere fantastico. E buon lavoro.